Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Terza e ultima parte. Il regno di amore del tetagramma è esplicitato attraverso una nuova sezione parallela, vicina, ovviamente, ai versetti 4 e 10. La prima strofa, i versetti 14 e 16, ehm, ha una prevalenza di stile diretto, il tu. Perché questo alternarsi del tu eh, riferito a Dio con il noi o loro riferite al popolo e a tutte le creature è un po' diciamo così la matrice di tutto il Salmo. L'azione salvifica e amorosa di Dio si esplicita nei confronti dell'uomo, soprattutto del povero. Chi è il povero non è solo il diseredato, ma chi ha, non ha più speranza di redenzione. Essere ricco, povero, come censo, ma il povero è proprio quello che poi viene definito così anche nel, nelle beatitudini, beati poveri. No? Ecco. Secondo Matteo, per il secondo Luca, è un discorso solo esclusivamente di censo. La regalità di Dio non è come quella dei sovrani terreni, quindi con distacco, con Differenza, potere autarchico, autarchico eccetera, no, è misericordioso, buono e amoroso e quindi mh, i titoli tzadik e chassid così importanti nella teologia dell'alleanza giusto e fedele passano da Dio all'uomo che poter entrare in omoio ma, potremmo dire, con Dio, deve essere anche lui, ovviamente, giusto, Zadik e chassid e fedele. Notare che queste due terminologie, poi nel Nuovo Testamento, saranno prese, ovviamente, in chiave, in chiave, in chiave greca, saranno prese per poter avere degli interlocutori definiti e nell'aspetto soteriologico, questo è molto importante, perché Gesù non parla a, a, a tutti in maniera indistinta, cioè sempre nel indifferenziata c'è sempre nel, nel nuovo testamento questo riferimento agli interlocutori così come vedremo come stiamo vedendo e vedremo ancora meglio nel corso di soteriologia quando finiremo le nostre dispense quindi tzadik hasid che sono di fatto gli attributi del, del dio santo e giusto arrivano direttamente all'uomo che in maniera uniforme a dio deve essere hasid e Kassid e Zadik. L'altro termine che qui non è usato, quello di Kadosh, cioè non è usato per l'uomo, eh, sarà poi usato in tardo giudeismo per dire, come vi ricordate in Torah, siate santi perché io sono santo, ebbene ci potrà dire nel medio giudeismo io sono diventato santo perché tu sei santo. La descrizione dei fedeli che si rivolgono al tetagramma è affidata a una sequenza suggestiva di definizioni che compongono qui di quasi un ritratto ideale dell'uomo del fedele allora noi abbiamo mi sono appuntato perché sono interessanti coloro che lo invocano nel salmo eh, vengono definiti così è l'implorazione del, del sofferente del povero la cui unica forza viene da Dio poi abbiamo l'altra categoria sono coloro che implora, implorano bemet, cioè in verità che noi normalmente traduciamo in fiducia è in verità Ricordiamoci sempre che l'inno è cristologico e la emette in ebraico e mai in aramaico è sempre il Cristo. Cioè, coloro che implorano in Cristo. Più che una, che una descrizione psicologica, è teologica. Cioè, essere nella realtà no? del logo, avere nel logo, vivere nel logo, vuol dire essere in Cristo. L'emette nell'uomo è, è, è, è, è la verità, è l'emette di, di Dio. E l'emette di Dio è Cristo. Poi ci sono coloro che temono, Dio, e questo è un verbo notissimo, e anche questa categoria di uomini è richiamata da questa parte finale del Salmo. Poi abbiamo il loro grido, versetto 19, quante volte noi troviamo che il grido sale a Dio, perché lo stesso Dio è un Dio che grida, e sottolinea l'aspetto della sofferenza e di povertà del fedele, che spesse volte si sente isolato, come il Dio di Israele si sente isolato, come Dio si sente isolato, come il re di Israele si sente isolato, Davide, su questi salmi, vi ricordate, no? con gli episodi con, con Saul, lo dice spesso, fa riferimento a questo grido. Poi ultimo e non ultimo sono coloro che ti amano, cioè coloro che rispondono non col sentimento, ma con delle azioni eh, d'amore basate sulle alleanze e sulle leggi di Dio, alla, al grande atto che Dio fa di amore nei confronti dell'uomo, pensandolo, creandolo e nutrendolo, ma soprattutto salvandolo. Contro Costoro, ecco, ehm, il poeta vede ergersi gli empi ed ecco perché nella battaglia finale, battaglia escatologica, la letteratura cumranica, attingendo a piene mani da questa ultima parte di questo salmo così importante, come abbiamo detto nella prima parte di, dedicata al salmo 145, attinge a piene mani perché? Perché quelli che si ergono, i nemici che si ergono contro queste categorie di uomini così fedeli, ebbene questi vengono, devono essere, secondo l'apocalittica sacerdotale, scatologica di Cumran, devono essere esterminati, colpiti, abbiamo letto nella seconda parte quei testi presi dal, dall'inno del, dal libro della guerra, no? così, così, così anche con immagini così violenti. Quindi, quindi questo ergersi degli empi, il cui destino è implacabilmente segnato come giudizio, dispersione e distruzione, è la reazione che il mondo ha nei confronti della chassidut, no? della pietas e dei figli, noi diremo dei figli di Dio. Ultima, ultima cosa, il versetto 21. L'ultima parola del Salmo è quasi la stessa dell'inizio, come se ci trovassimo in un moto perpetuo, tutto iniziato dalla tela e tutto finisce in tela per poi riprendere nella tela, cioè la lode. La lode non abbraccia solo il tempo intero, ma anche lo spazio e tutto l'essere. Essa sale da ogni carne, eh, poi da ogni essere vivente, ma dalle cose create. L'uomo possiede qualcosa di tutte le creature, ecco. possiede l'essere in comune con le pietre, abbiamo detto, la vita con, con gli alberi, eh, la sensibilità con gli animali, l'intelligenza addirittura con gli angeli, la personalità, poiché egli possiede in comune qualcosa con tutte le creature, con tutto ciò che Dio ha fatto. Egli è in pratica ogni creatura e la voce del solista, dell'uomo, si innalza verso Dio come riepilogo di tutto ciò che Dio stesso ha, ha creato per, per la sua gloria e per il suo grande amore. Quindi il versetto 21, così lungo, richiama la sintesi, non solo chiaramente dell'inizio come Tei ma di tutto il santo. Siamo arrivati alla fine di questo salmo, un po' lungo, ma credevo, credo che sia importante. Eh, sia stato importante darvelo. Concludo come ho iniziato salutandovi certamente e chiedendovi se vi è piaciuto di poter dare il vostro like, iscrivervi al canale, chiedere magari a qualche vostro amico, fratello in fede che è appassionato a questo genere di, di, di, di servizio. Di, di, di iscriversi insieme a voi al canale, ma concludo come ho iniziato: e cioè questo salmo, il salterio in generale, ma questo salmo in particolare non può mancare dalla nostra preghiera. Ecco, non perché lo dice, eh, diciamo, la, la, la, la, diciamo così la, la, la, la tradizione, la tradizione rabbinica, abbiamo visto nel trattato di Barakot, nel trattato di Senedri. Anche se dovremmo così eh, ascoltare queste, queste cose magnifiche che vengono dal mondo mondo ebraico così vicino a noi, specialmente nel, nel Salterio, ma perché era un'idea della Chiesa Primitiva. Questo inno è entrato in tutte le, le preghiere arcaiche della Chiesa proto-cristiana, sia d'Oriente che d'Occidente. Abbiamo visto anche come autori importanti come Agostino, Girolamo, Tertuliano, e in Oriente Crisostomo hanno Girolamo stesso, e dico d'oriente perché comunque ha vissuto tutta la vita a Betlemme quindi il padre della chiesa che conosceva perfettamente le tre lingue hanno usato questo salmo e lo hanno consigliato per orato per non dire comandato ai loro fedeli non solo come recitazione che non è una recitazione sterile noi abbiamo fatto studio perché il nostro è un canale di studio ma come preghiera quotidiana chi prega questo Salmo tre volte al giorno merita, merita di, di, di, di, essere, di essere coptato nella vita celeste. Se teologicamente il verbo meritare è un verbo sbagliato, perché l'unico che merita è Cristo, allora diciamo che attraverso la sua grazia ci copta al suo merito, perché lui è il centro del Salmo, lui è il Dio che prega, ma è anche il Dio che vuole essere pregato con questo Salmo. E, insomma, che non rimanga solo una lettura così, che già di per sé sarebbe sufficiente per farci coinvolgere in questa unione con Sion, con la Sion Orante, ma che, diventa, che possa diventare realmente nostro pane quotidiano. Ciao e alla prossima!